Ben ritrovati carissimi ascoltatori e tutti quanti voi carissimi lettori qui per l'appuntamento settimanale Libri di Verità presente. Come abbiamo accennato nella scorsa presentazione, vorrei mostrarvi questi due libri della serie Benessere e Salute in Cucina. nell'occasione di oggi così come vi avevo detto nella scorsa puntata vorrei presentarvi il libro Cibi cotti. Ebbene in questo secondo libro Cibi cotti ci vengono presentate tante tante informazioni, tanti consigli in modo particolare per quanto riguarda gli alimenti, che mangiamo quotidianamente, in modo particolare anche quelle abitudini dello stile di vita che possono per davvero aiutarci per avere un'ottima salute, per riceverne uno straordinario beneficio. La prima parte infatti di consigli è una parte davvero molto ampia e molto abbondante per aiutarci ad avere uno stile di vita equilibrato, per capire quali sono i migliori alimenti e quali sono le migliori abitudini da adottare, e quali invece da scartare e da eliminare dalla nostra vita di tutti i giorni. Nella seconda parte invece di questo libro ricettario abbiamo anche quelle informazioni utili per capire come preparare e come cucinare quelli che sono gli alimenti, come ad esempio i legumi e i cereali come poterli preparare nel miglior modo possibile e anche come poter realizzare delle ottime ricette senza glutine e anche di dolci salutari per il bene della nostra famiglia e delle persone con le quali entriamo in contatto. Se siete interessati anche a questo secondo libro, Benessere e Salute in Cucina cibi Cotti? Allora vorrei invitarvi a contattarci, nella descrizione di questo video troverete tutti i nostri contatti, email e cellulare, whatsapp, che vi dico anche in questo momento 347-745-8998. Che il Signore vi benedica abbondantemente e noi ci vediamo al prossimo video!